Ebbene oggi Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamoTX e Marco007 E in questa nuova puntata di Super Paper Mario Wii, Bros, U S Switch, 3D sì. Sì. per il telecomando. Oddio. No ti prego. Ti prego no. Vabbè, eh, comunque, ehm... eh, lo sai che nei, nei, Oggi mi sono riguardato il primo video che abbiamo fatto. Uh -huh. Avevamo delle voci acutissime! Cioè, è passato meno di un anno, però avevamo delle voci da bambini. Se mm. vuoi li ascoltare, perché avevo appena guardato dei video. Sì, del... vabbè, lo stesso con Bob, okay. cioè, se tu vedi. Sì, sì, Io sì. Io ho, ho visto un video del di... suo primo display di Tokyo Attacco. Era mm. diversissimo sì. Vabbè, comunque ok, lasciamo stare gli altri YouTube, allora adesso. Cercavo il principe azzurro. Ahimè, il destino mi porta solo dei tizi attentati e villosi. Quale orrore? Ah, Perché Che sono appena di conto che hai far famiglia? E eh, vabbè, a far gli avevi dato la voce da uomo, ti ricordi? Quale orrore, tipo, tipo di... <ride> così una volta mi mangio, mangio. Eh? Quale orrore? Dall dallo spavento il, il re respiro mi si fermò in gol <ride> Per tutto il viaggio Farfabì non fece altro che ripetere questa cantina. Di certo non sembrava felice, aveva però tanta energia. Muovete quelle gambe no! Muovete quelle gambe no! se non c'è tempo per ridurli! Dal canto suo Luigi era se settimo cielo per aver trovato la sua anima gemella. Mario! Di tuttavia erano morti. Era sicuro? Non penso. erano tra le braccia della morte. Quindi sì. Assicuro. Questi erano i pensieri Questi che ci stavano Questi erano i pensieri le che ci stavano sulla via che li conduceva alla strada del mondo originale. Ok, intro lunga 20 minuti, vabbè, ormai... Le tre porte sigillate. Oh no, me lo ricordo. È brutto, Finalmente siamo arrivati! Da questo partito si trova all'uscita del mondo di giù! Ok basta, ti prego, non è No mio. no no, com, com... Questa è la strada del mondo di giù! <ride> Se continuiamo a salire... <ride> Lascieremo il mondo di giù! Si, è così! Si direbbe proprio quella! Urgh! Uh, mi mi piace, piace il cuore a il... tornare nel mondo di giù senza aver trovato il mio vero amore! Ma c'è lei qui davanti, è Mario con quel germoglio! No, gemoglio. è il germoglio! Non <ride> mi consiglio a credi che esista davvero la cosiddetta aliba gemella? Vedi, c'è Bombo che sarebbe di <ride> Eh beh, a dire... Di, vedi, sta provando un bombo ora! <ride> <ride> bella, dire, di, vedi. So, mi... Eh beh, a dire... Io saprei! Direi che sei piuttosto indecisa. Mi sa che arrivare. Di dire piuttosto non corrisposta a tua cosa. <ride> Ma Devi cosa... parlare con la voce da uomo adulto, ma cosa che scegli viaggi? Volevo dire che. <ride> caro consiglio, è così facile mettete in imbarazzo. Ehm. Um, sì, se non mi dispiace, c'è Mario davanti a. Eh. Ordunque. C'è Mario in mezzo a voi, voi state parlando con Mario. <ride> Or dunque. Or dunque Devo proseguire. Prendetemi se ci riuscite la E la, la, la. <ride> Quella ragazzina è così romantica. Dobbiamo <ride> muovere in continuazione, non ti pare? Consiglio a yeah. stai zitto! Consiglio a fargli vedere. Io. Capito. Eh, ok. Mi <ride> <ride> okay. tre di non c'è niente. Non parlare con la voce di corpo B mentre parli normalmente. Mi sto morendo, aiuto! Oltre a questa porta si trova il punto caldo del mondo di giù, la strada del mondo di giù. Il buio è così buio lì che quasi toccarlo. E so di pericolo nel mondo di giù. Siete turisti e eh? nel mondo di giù. Non avete con voi niente di infiammabile, vero? Nel mondo di giù. Scusate se devo chiedervelo, facciamo di tutto per mantenere il buio nel mondo di giù. Okay. Oddio, è fissato col mondo di giù. Non è vero, laggiungi tu, non è vero. claim. Ok. Questa roba è spaventosa. Ok. E non abbiamo nemmeno Bowser Power, però detto, piccolo spoiler. In questo livello non lo ritroveremo, ecco. Però possiamo usare Bombo per non fare niente. Ok. Ah, stiamo ecco. seguendo Farfavi. Farfacci. <ride> Farfacci. <ride> Era una delle opzioni di sì. Ma io dico, ma, ma perché? Ma Aia! No, la voglio vedere sopra fuori dall'acqua quello qua. Sì, qua. che stanno. Questa è l'ultima volta che ne sì. vedremo queste piattaforme. In che è lui? No, no, non in questo livello, in tutto. In, no, in, in tensora! Via! Portami cioè, a casa! I, <ride> no! Oddio non ti puoi muovere! Andrà tutto bene! Disse quella mano! Ah! Non no, la puoi uccidere invincibile! Puoi no. volgere la Ah, giusto! Mi sono dimenticato che c'era luce Ah, è vero. Ah, è vero. Ah, è Un pigolo. Un pigolo. Un Sì, che è un livello. Un livello. In questo livello appare un buscuro I buscuri sono di... No, no, no, no... Non indietro. I buscuri sono di guardare l'effetto. Perché vai indietro? No. Non è indietro. No, non puoi sfruttare il luogo. Oh mio dio. Oh mio dio. Questo video sta già diventando più lungo di quello di prima di Piper Mario. <ride> Mi prego, aiutatemi. Oh yeah. Looking go Ok, ora vai su.. Ah, ecco, Farfabi fa, fa, si è fermata lì per. è quello un po' scuro I po scuri sono. sono come. I... Madonna! C'era un gruppo di mani su se lì. A fare il sì. muro, aiuto. Comunque.. Sì. Uh, i buscuri Eccolo. sono come i bu normali, però. Sono, sono più brutti. No, no, è che si possono, si possono svoltare nelle dimensioni. Ah. Come, come quei nemici che si possono svoltare nelle dimensioni. Ah, okay. farfa vista un po'. Una forza. forza. Sembri quasi che è una forza misteriosa. Una ok, parliamo con Farfa allora. No. <ride> <ride> Perché si è fermata al dovremmo fare. Non è un bug del gioco, scusa. Ah, consiglia porta non è una porta normale e chi siete siete dei viaggiatori no siamo dei bucumbre vuoi un ombrello ombrello se <ride> <De> casenti <ride> 2 <Due> euro <ride> l'inferno mi ha ordinato di sorvegliare questa porta sono portone uno e ce ne sono tre spoiler ci sono tanti mostri in giro quindi devo farvi i controlli dieru d'accordo scusate per il fastidio gente ma devo assicurarmi che siate affidabili si tratta di un paio di domande. Uh... Togliamoci questo pensiero. Rispondete correttamente e potrete passare. Ok, prendi carta e penna. No, no, questi sono... Sono, sono difficili ma anche... Ma, trollosi. Sono trollosi, sì, ma anche... Ecco la prima. Piuttosto facili comunque. Ok. Tu ricordati qualcosa e io mi ricordo... Vi ha sono domande difficili, quindi fate lavorare l'azione. Ok. Di vanno ma... Ah, va al negozio e compro lo stesso numero di pomodori e melanzane. Le melanzane costano 7 monete ciascuna. E i pomodori 5 monete. Dimone di a ah, 5 monete eh, quando entra nel negozio. Ruscite ne a 5. Ok, la domanda non c'entra niente. Questi sono i fatti, cominciamo. Chi è la persona più potente del mondo di giù? inferno c'entro yeah. appunto le risposte non c'entrano niente con le domande ok risposta. niente risposta esatto prossima domanda ombre xb copra 667 okay. ah 667 perché 666 è il numero del diavolo quindi meglio di noi un gioco per bambini giusto? pelle e a 13 monete luna a 108 blocchi a 42 monete luna poiché gli serve altro denaro preleva 3,75 3,75 6 monete in banca e le spende tutte oddio dio! qual è la superficie del sole questi sono i pochi cominciamo come mi chiamo tortone tortone 3 poltrone 50, aspetta, 50. 50? Certo. No. 50. aspetta. 10. Uh, 64esimi. No, no, no. Io direi poltrone 64 esimo. Sì, sì, sì, se, poltrone sessanta. Centro. Risposta è simple. Poltrone. È <ride> l'ultima domanda. Il panda e l'orso vivano, monte acqua, in bottiglia rabbia per un giorno. Hanno 120 bottiglie d'acqua e ciascuno ne riempie 20 d'acqua fresca. Alla fine giornata l'acqua di aerea fresca, ma l'acqua di B è Calcola la massa del sole. Eh sì. Quante volte... Oddio. Li ho contati io, sei, me lo ricordavo. No, eh, non me lo ricordavo. Dentro. Posso saltare. Mi sembra che siate a posto, gente. Procedete pure, È morto. Ma scusa, Fabio, dove cacchio va? Fabio, boh. Prima la seguiamo noi, poi ci segue... Avete ah, sentito? Oh no. Ah, ah, non hai centrato. Ti faccio accendere io. Centro! Salviamo. Che poi perché Mario e Luigi sono andati a lui? Sì, ma tu, Fabio, ma dico io. Ma fai qualcosa di utile. Sono loro che stanno stralciando. Ma dove uscire! Ok, cioè cosa dovremmo fare? Stanno scorreggiando! Eh, che volete? <coughs> Ci piacerebbe molto trattenere ciò che è, ma non abbiamo tempo. Tutto quello che vogliamo è raggiungere il mondo di su, ma non sappiamo da che parte si trovi. Ta eh, è il mondo di su, quindi è su, Cioè, Il mondo di su, <coughs> hai visto la porta alla tua sinistra attraversando la Cinese Arriva. Ma non possiamo aprirla, ora dobbiamo sorvegliare questa. E di qui c'è una bestia curiosa del mondo di su. E io so già di chi si tratta, però non ve lo dico. Si tratta sempre di un bel dubbio nella bestia fuggita dalla prigionia. Non possiamo mettere a repentaglio la sicurezza del re. re a si per questo l'abbiamo chiusa in tre belle porte. Si tratta di una bestia davvero, e proprio credibile, ferruccio. Finito a scalpe, scalpitare di nuovo, non voglio essere io a doverlo fermare. Purtroppo finché qualcuno non la doma, la porta per il mondo di su deve stare chiusa. Riescendo a domarla prima vuoi provare? Sì, perché io so già di chi si tratta. Mi è piaciuta la mia invitazione di Bowser Povo. Di certo non c'entra niente, stavo scherzando, bisogna essere io ti per. Hai per caso detto Sis. Ma sei fuori! No, sono dentro! D di sul serio? Pensi davvero di poter domare quella bestia? Beh, si vuole cioè, no, come piano non è male, facciamo così, tu vai. Io mi occupo di far avere i, i tuoi baffi ai parenti mi ricordo. Cosa mi è distratto? Lui ha detto, tu vai e io faccio in modo che i tuoi parenti abbiano i, i tuoi baffi come ricordo". <ride> Perché per il mio pronostico se diceva di muoversi se vinci però ti aiuteremo naturalmente non possono dire altro visto che sia mario che luigi hanno i baffi provaci con più. povero ah. mario avrà. Però... ah visto che, visto che loro stavano mantenendo la porta chiusa con loro davanti mi spieghi perché allora adesso non, è, non si apre beh lasciamo perdere ready for the battle Metto no mario. no no no cosa Luigi Perché? Mi sa che è meglio. No, non è meglio. Però... Ah Pixel. ah ah... Pixar, porteo. Protezzi. No, Porteo. Protezzi. Sì, usa, lo so. Eh. Però è meglio... Oh, va bene, va Usa Porte! Ready? Okay. It's. Ah ah ah ah ah ah ah ah Oh no! Certo, cioè, le luci si accendono perché gli andava. Dove sono? E perché quel fino in la così ancora Perché è così buio? E perché parlo così? Peach non c'è, io ho fame, perché ho questo.. Perché ho so trovato di meritarmi So che la smetto di parlare! Ah! Eh? Oh, Il tizio vestito a livello, si ricordo! Dove sono gli perché... Ah, quindi, quindi Luigi. Ci... C'è Luigi eh... Ah ah Bowser ah. <ride> non, non sa che Luigi è morto Perché mo dice Ah sei vivo Appunto. Vabbè, E lui non sa è che certo è morto Non lo sa Non lo sa, sì. non, sa, non, sa non sa che Anastasia l'ha ucciso Ok ma Non, non sapeva dove fosse Quindi vabbè Non lo sappiamo Anche noi la stiamo cercando Allora vuoi proprio dire che non c'è cosa non mi piace? GROAR! Ah, ho capito cosa c'è? Vuoi che fra me e PitchPilist a tutti? Certo, mi solo aspettata un'occasione per punghiarmi alle spalle. Ma è un guscio, no, no, no, Io sono Luigi! No no, mi Luigi. piace Luigi. Daisy a me! Luigi the Great Papyrus, I like the Daisy! In non effetti... Non esiste... Paper Daisy non esiste! Ti direi che è un brutto insetto, ti farò sputare la verità. Carica! Ok. Barbara! O forte o facilissimo. Oh, che cosa credi? Ai. Che <ride> Perché hai riso così tanto? Non faceva così tanto. No. Mi ha preso di solvere L'attacco del Flip 360 salto delle braccia. Non ci credo. No. Si sono accorti che è utile. <ride> si sono accorti che facciamo già morire la gente Ok adesso mi sono spaventato E per distrarre Usa Bond. No Perché hai detto è veramente così Eh Eh Eh Non ti serve contro Bowser Certo non mi serve Te lo dimostrerò Eh uh, 12 Go Wii Jew Wii Jew winner! win E schivata la perfezione ah, ah, ah scusa ha, ha fatto per millisecondo la cosa è vero eh, le braccia di no, fuga ma e lui fa... la, la porta, porta non si apre perché si è chiusa l'altro parte ma le venti infame mi state chiudendo dietro aiuto eh, ok no, il, momento il, di farla... certo. il momento di fare la il momento di fare la figa attacco alle spalle Luigi. come l'ho preso <ride> Non ci credo, si sì, sono scambiati solo per farla cazzi! <ride> Graf, sono una rana adesso! Vado! Ah, perché proprio sempre? Che mi succede? Però mi rialzo sempre io tutte le volte che mi servono per spedirti nel mondo di gioco. Ehm, mi di doverti dare questa notizia. Vedi, qua sarà il mondo di gioco E io sono il grande Papyrus! Ah, Cosa? Di che stai parlando? Ti sembra uno che è arrivato al game over? Tu non eh. sei papyrus, tu sei il grande luigi. Tu e Mario siete stati mandati qui, nella terra del Game Over. Mondo di giù Ne sapevamo nulla di tutti gli altri, ma solo di Peach. Non solo di Peach. Cosa loro più c'è davvero disperso? Ah. Perché? Eh. Eh. <ride> Perché non l'hai detto subito Avremmo potuto già cercare. Bowser si è unito di nuovo al gruppo. Bowser mm. <ride> <ride> Che cosa aspetti? Muoversi. Ok. Hello, it's me! Ma se tu qui la tua partita non è finita, la sei data a gambe. Oh, me la pagherete! Ma io avevi... non era tanto preoccupata per lui. Ascolta, ci... me la pagherete per avermi chiuso dentro? Che l'hai battuto? No! Oh, yeah. Sei alleato a me! Sul serio! No! Non ci credo! Non riesco a crederci. Wow, tu sei. Tu sei che sei un tipo intrappedamente l'amico. Questa chiave apre la porta che conduciamo di su. Mi raccomando, mantieni sempre il giarmoglio sulla testa. Chiave del portone. Bene, bene, il problema è risolto. Io rimango qui a sorvegliare poi i due a in giro circa gli altri mostri. Ricevuto! Avrei visto che ci sono molte zone buie che intorno. Tu sono raggiungendo il cibi. Che vieni le pari. Ah! il Genius! E come fai a sapere che io posso accendere le torce? Eh? Tu non sai che io ho la bestia di cui stavate parlando nella tasca. E posso switchare in qualsiasi momento. <ride> sai che dovevo fare? Dovevo uscire dalla porta con Bowser. Non puoi switcharlo. Non la puoi switchare, questa. questa cazzo in sta doppia. Subito dopo la cazzina della battaglia di Bowser. Oh. Avrai luce per un po', ma fai attenzione perché prima o poi si spengono. Se conosci qualcuno abile con il tuo valore, si, sì, metterò subito a lavoro. Subito! Ok. Ok. Riconosci <ride> <ride> la bestia con il germoglio sul naso? No, perché ho il germoglio sul naso! E ora ti calco <ride> e ti protezio! Cosa vuol dire? Fassi il... la bestia con il germoglio sul naso? No, perché il germoglio sul naso! Appunto, perché era la bestia e basta, senza il germoglio. Ah, ok. Auto pa paura, questo wino. Ah, okay. No, il buio ancora. Io ho paura. E ma Farfalla ma se bruce ma allora! Hai, non porca. dura per sempre! Lo so che non dura per sempre, infatti ne accendo di più! Perché io ho paura! Muori tu! Oh 40... mio Dio, 42! Guarda Cioè, ma, ma vi vedete che scusa? 14 Perchè tutto quel danno? Un attimo, metti di nuovo. Qua. Mi sa sì. che il tartosso ha meno... No, no, quelli meno. sono i punti vita. Comunque. Mi sa che il tartosso ha poca difesa. Eh sì. Che comunque cioè. mi mangio questo, giusto? Cioè, avrà una difesa negativa, il tartosso. Eh, certo. Cioè. Cos'è uh... oh, il tuo tuonico più? Vediamo cosa succede! Non lo lascio stare! No, no! L'inutile, Se trovo qualche tantosso lo provo! Forse lo uso, forse! Sì, eh, lo sai che se cado da qua? No, non lo uso! Aspetta! Con protezione okay. non gli fai niente, non gli sfido! 40 No, ok, allora è di quella al fuoco, Sporre. Ah, appunto! Oh no! I buscoli! Non voglio fare battaglie con loro Perché se poi cado succede. No, va bene, non si chiamano bu oscuri Si chiamano bu oscuri Perché se sennò... no Uccidetevi No, uccidete Mi serve. Mi prego, no Fallo con Luigi È vero, È vero. Ah, ah, ah. Però Oddio. non puoi accendere le torce, quindi è un problema. Io intendevo che il Bowser, visto che è ingombrante, ci mette.. ci mette poco a scendere dalle cose. Assalino? Uh, no, a scendere.. Sì, anche. Però qui... come scivola Luigi, aspetta. C'è ninja! Bowser a Power C'è Luigi Rap Power! No, Luigi no, Power. Mm -hmm. Bowser Power Itzami Mario Luigi Number One, ok? Oh yeah! Looking... Oh yeah! Looking... Uh, Spoon! Ghoul! Oh, <ride> looking Spoon! No, no, Looking Ghoul, perché... Uh, un un nemico simile al Fantafungo. Si chiama Fungo Ghoul. <laughs> looking Ghoul. Che è Tokyo Ghoul. <ride> Lo so io okay. lo vedo tutto io, io io mi auguro. niente spoiler per me wow Giusto in tempo because luigi first the darkness allora lì sta eh. oh yeah hello <coughs> farfabì <coughs> farfabì aspetta lì farfabì adesso ok fai culo Oh! Mario so much monies! se ci fosse un pixel opzionale prendibile già da un buon punto di gi vista già, già da nel gioco Ah no! Ah ok! Sarà, eh, sarà uno scherzo di un boot, ma ci dobbiamo. No! Che perché te ne vai? Esco e rientro, volevo vedere, cosa c'è. No, ma bisogna andare in <ride> fondo. No, no! Io ho paura! No, devi andare in, in fondo! Ma c'è un jumpscare! Non c'è un pombo gigantesco alto 3 metri Già il BUM grande altre 3 metri ok Non c'è niente Consiglia No Cosa deve consigliare Consiglia Dove Ma sono le monete magari c'è una porta Dai lascia stare Oddio Io ho paura Luigi dove sei Luigi? Luigi Luigi aspetta, volevo vedere, con Bowser posso illuminare un po' Ma ah, ricordatevi, tra poco no. esce tra poco esce il nuovo gioco di Luigi Smash. nuovo, non tanto di The Make, però compratele, è divertente ho capito. No, no, no, noi non facciamo pubblicità, non ci pagano più allora, <ride> allora ce la provo con me io ve lo fa il super salto, quello che fa? Non puoi fare il super salto, è normale Mi sono dimenticato, ok? È normale Alleluia Ma papì, smettila di scappare è Tutta colpa tua che stiamo facendo sto viaggio Vorrei non averti mai incontrato non potevi visto che Ah, ah sembra giusto, adesso continua così Bowser, ti prego Bowser! <ride> non, Mario! Tu non sei Bowser! <ride> ok! È strano, Bowser! tutto? Perché non riesci a colpirlo con la punta delle Amazon? No. La porta sembra quasi, sì sì! Ed eccoci tornati a. Eh? a bag. questa porta sembra a... con il portone 1 che abbiamo quotato prima infatti è il portone 2 no, no portone, portone 26 no lui è il portone B Arbiti siete? siete viaggiatori la regina per me non è di sapere questa porta sono portone 2 burp mi spiace essere invadente ma devo eseguire un veloce controllo di sicurezza. molto veloce devo farvi qualche domanda rispondere correttamente o morire schermo vieni Ah, queste sono divertenti. No, neanche tanto. Pronti domanda numero uno. Pausa me... non va a scuola però. Osservate oh. bene gli oggetti sullo schermo. Uh, ok? Cioè, sì, come... ci sono. ci sono tutte le correlazioni di ogni Fond. Ora rispondere. Sì. Quanti oggetti sì. rossi c'erano? Tre. Sì. Spiacemente. Cosa? Non vi dirò subito se avete indovinato Ah, ok. Domanda numero due. Guardate lo schermo. Allora. Uh, adesso, visto che abbiamo già fatto il, il, il rosso, adesso vedi uh, quanti triangoli ho fatto Ecco, triangoli. E tu l'hai visto? Oh, oh, oh, ah. numero 3. Ok, tu adesso lo siamo già. Ok, adesso... Si muovono, allora, ci sono tutte le forme, tutti i colori e solo quelle blu. si. Sì. Facile, questo è tutto. Che colore non è proprio blu? Aranciun <ride> giallo, c'era cioè, anche no. Prossima domanda. Quante sono? Cinque E si ospande che domanda siamo arrivati? Uh, un milione. siete stanchi eh? nell'arrender. Ecco l'ultima domanda. <ride> e fatti bene lo schermo già. Cioè. Si muovono le forme, però, però.. Ci, non c'è il quadrato giallo. I triangoli. Ciambella. I triangoli. Fatto! Fatto! Fatto! Veramente, no, ah, velocemente, molto velocemente, le vostre risposte. Solo con le probe. Oh, va, va, va. Che risposta quale fa? 80%... Non, lo per lo non, sapevo. non mi sa che l'inca sperduti tra un po' di nemici. Pronto a contare le pecore prima di me, la aiuta, la manuzia, del me e il l'albuzza. Con un punteggio del genere non posso parlare... Ah, con un punteggio del genere. Abbiamo sbagliato tutto. una domanda. Che facciamo? Tagliando. No, non tagliamo. Sì, tagliamo. Dobbiamo far vedere quale sono le risposte. È qua. soltanto un, una risposta, abbiamo sbagliato. Quella lì. Quanti sono i triangoli e noi non abbiamo risposto bene. Ok. Quindi taglio. Ok, abbiamo completato, siamo appena usciti dal portone 2. E ora c'è un'altra bestia in domanda. No. No. Dobbiamo fare. Aspetta. No, bordo. capito Farfabino? <ride> Dobbiamo entrare per forza. E chi a chiuso. Nella stanza dell'amore, perché ci sono i cuarici. No! Io le odio queste qua! Dobbiamo fare backtracking! <ride> con queste! <ride> Uccidesemi! C'è cioè, mm -hmm. dovessi diventare Giovanna poi, del tempo libero, vero? o No! No! Eeeh! C'è i miei genitori, dai! Cosa c'è bene nei tempi vecchio! Non so solo grattacare. Questa è la prova che ti andata la beh, per essere buono. Cioè che la cole, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quindi la parla è vero, sapevo che non avresti detto no. No, piacente signora. Oddio, sei orrenda. A breve termine, non corpo. Come sì. parla? Sta spostando solo una parte del suo corpo. Sta spostando un segmento del corpo. Ok. Una sì, semplice tu. richiesta. Stai qui un attimo e ti spiegherò tutto. Vediamo di cosa dovremmo parlare. Ah, ti racconterò una storia della mia focosa. Osservatore. Ok, salta. Ok, ciao. Buongiorno, spostare, Sì, sì. Un parve rivale. Stato, strategia, ma presente, ma se io provavo dovevo, continuai, ma lui è totalmente, eh, comunque bocciato, non eh, eh. vive, non non ho messo impianto Ah, che bello, grazie a te mi sento rinvigorito, allora. Che succede, è finito? Beh, non ho ancora, Giovanna, devo, devo ancora ringraziarti. Grazie, eh, questo mi ha regalato per te un bel... un grazie bello prolungato. Ok, vabbè... Vabbè, ma questo non ci ha fatto fare per Tracking e <ride> meglio. Uno di loro ce l'ha. Salve, io sono Mario, perché un cuore è duro. Ho un sa cosa sera, mi sembra una cosa seria. Mi schiaccia l'altro saccatore non è un problemino. Vedi, ascoltami attentamente. Una cosa del 24. 24. <ride> Programma sul canale di giù. Oddio. Cos'è? Rete, rete 5, vabbè. Infatti l'ho impostato il video recentato, allora sei sicura di capire l'istruzione Ristrazione verso alta qualità, ovviamente no, non prende bene. Va bene, sì, non vale il supplementare. Ho chiesto un timone, poi non a informarti da lui? ecco Oh, mira, non era? Si... No, dove si trova di Sì, grazie di voi. baracca. <ride> baracca. Questo è dove sta Bowser, ricordatevi Sono oh, bello, Mario hai un messaggio per me? quella strega vuole che ricevuto il programma? Uh. l'hai letto? scusa no. ce l'ha scritto uno di questi? di sicuro ce l'ha scritto, ma io non l'ho letto mm. io metto questo che è davvero strano e uh. ma dobbiamo fare, lo sai che dobbiamo rifare quella, quella cosa lì? No, questo è il portone 1. Dobbiamo andare avanti E rincontrare il portone 2. <ride> non dobbiamo rifare i siti, però dobbiamo per forza fare questa cosa. Taglio! Ok, siamo tornati da questa megera. Oh, hai parlato, mi limone bene, anzi ottimo, per inglastare una cosa. Quella besta orribile contro te si chiamata Catacerbra. Però... Sì, lo so. Sì? Allora la musica, se sono la nostra cantare per me, si adormenterà. Con se che ti capita di avere qualcosa per suonare, musica, usalo. Affrontarlo sarà un pochino più facile. Poi ci viviamo bene! Sì. Quindi meccano. quel pixel il pixel sì, lo so. opzionale lo dobbiamo già prendere. Vabbè, ma oh, non no, è importante. Eh, so sono meglio, era una delle tre vecchie sorelle, sì. Arpire, er, sei giovane, diretto giovanotto. Salve, io sono Mario. Oh, Aspetta, ho sbagliato. Vorresti <ride> cioè un'udienza con un gran B. sembra una roba seria. A quanto pare non sei l'unico. Anche io ne ho uno. ho prestato un libro a un certo punto e ho potuto a riprenderlo. Si, sì, tarchiatello. Arcato gli occhi, eh, perché me c'era. Letteralmente. Bene, <ride> bene, lascia che. mi dove si trova? Grazie per l'aiuto. Non dirvi che anche qui ha detto il nome del libro, eh! Non ha detto il nome Chi è? il primo demon! No! No! Sì! Sì, certo! Modo di dimagrire discutibile! Questo è l'inizio! Proprio tagliissimo questo! dobbiamo tagliare tutto! Cioè stiamo rifacendo il livello oh mio dio taglio oh, alleluia ce l'abbiamo fatta madonna ok tu maledetta hai eh, preso il libro scommettiamo che non è quello oh è proprio questo sì! mi sto appestando con il passavolto di provare questa dieta della strega per tornare tonalizzare grazie per il libro fino a questo lo insegno del mio portone eh arrivederci. Ce l'avevo detto, mi sa. ha fatto, ha fatto per un attimo. No, però. Ha fatto il ballo? Mi, mi sa che.. Mi sa che. Allora, è... l'unica, quindi l'unica utile è questa qui. Questa ti dà un consiglio su come battere il catecerber, no? Che non sappiamo ancora, tra virgolette, perché io lo so, eh. Marco lo sa, voi non sapete. E questa qui invece non. non, non fa niente. Ma è il boss di è questo. Inutile. Di questo livello, quindi andiamo a sconfiggere il sì, e comunque abbiamo scoperto anche che il principe azzurro di farfabbia è Bowser. Sì. Guarda, oh, ah. ti amo tanto! Bowser, oh, io ti voglio ecco, bene. Ah, e poi non abbiamo ancora incontrato il terzo poltrone. Ah, giusto. Eh sì, il terzo poltrone è quello prima del boss. Il terzo poltrone. Go Luigi! Mario! HAHA! Ah, non serve! Sì che serve! Così spengono? Ma siamo fuori! Siamo alla luce! Certo sì, che serve? Oh! Non ma no, so, so. ma è... è strano! Tu sei strano! Oddio is here! Sta in suon Mario P.B.A. Hai sentito? Questo ah. vuol dire tuo! Questo vuol dire altro Bowser da subito! Ecco, Ange. vedi, l'avevo detto. Wow! Wow, l'ho ucciso! Ok, come fare sta parte? Vieni. Non la fate, usate Usiate le acche. Usiate le h. Usate. Usiate. Luigi. Luigi. Oh. Sì, guarda. Luigi mi... no! Ah, quindi hanno il color. Cosa spegliamo? No, come? no, io pensavo che non ci fosse Mario, Mario. Perché Mario? Because he can go in 3 the... Sì, ah. però... Okay. The... The oh, yeah Cos'è successo? Ok, mi metteva roventatore wow. ah. Ecco, avete visto cosa è successo? che okay, corri uh -huh non Carlisi! Carlisi! Carlisi! calmi calmi così ok calmi calmi mario Carlisi! Carlisi! Carlisi! il Carlisi! Carlisi! Carlisi! Carlisi! Carlisi! Carlisi! il Carlisi! Carlisi! poltrone 3 Carlisi! Carlisi! Comunque vi avviso la battaglia contro il catacerb sarà diversa da dentro e non diciamo in che modo. Ok, pronti? Let's do this. Ah si, sì, questo poltrone ci dice, ehi catacerb! Oh no, dei viaggiatori! Mi mm. mm. la regina imperia mi ha ordinato di solveriare questa cosa, sono poltrone 3. Devo provarvi un momento per verificare se siete degni di passare Fatti avanti, e cerbi Ok. Era nascosto dietro una colonna, chissà come. Eh sì, guarda Bowser, la sua espressione è degna di quella di Kin Ted. Ti ricordi? Sì. Ora metteremo una foto di Bowser. Cioè, di chi ne vede accanto a bowser que quella la vai a trovare nel video vecchio ti ricordi? Nell'ultima sì. eh, l'ultima parte di che mi salve ciù la finale <ride> oddio Siete se ti io degno di passare dovreste essere in grado di battere questo tizio lo sai che ti ho detto sì perché so che tu, tu sei fatto tuo perché io non me la ricordo ma come oh la quando c'è la in di Landia King de de de. Mm? King del de de Sap Che vede Magor che è diventato over ah okay. ok e quella per scena di lo... che lo... Waddle di muove le braccia in continuazione cioè i spasmi forse oh, yeah. pronti via. ma sto respirando Bowser non ho capito no non penso proprio è immobile è proprio paralizzato <ride> ok ecco qui RPG oddio Cosa vuoi fare? L'RPG più vecchio Aspetta cosa, cosa aveva detto? Eh, PG che sarebbe Vabbè allora, Attacco Tecnica Pixel Oggetto Cambio Fuga Cambio sarebbe Cambiare ah, Attacco Mi sa che è l'attacco normale Tecnica sarebbe Tipo il fuoco, il fuoco Per Bowser Pixel è Il pixel Ovviamente Oggetto Gli, gli oggetti che hai Cambio Cambi il personaggio Fuga Non puoi fuggire Da sta battaglia Molto probabilmente Uh, quindi direi attacco. Chi vuoi attaccare? Catacervello rosso. Bowser attacco. Han infinito cazzo rosso? 10. Accumula forza, forza. Pieni. Cacervolo sì. blu sputa fuoco blu. What? Oh! Quello sì che brucia, l'hanno subito la Bowser. Accumula forza. Ah comunque lo sai che il, il fuoco sì, bia, quello bianco esiste. Tu mi hai detto che non esiste, sì, esiste. Del, il fuoco che brucia di più. Ah wow, posso anche attaccare con protezze. Pensavo di potermi difendere. Comunque si dovrebbe usare il, il pizza e il Dore, quello opzionale. Ma dove no. è no. finito? Ah, no. <ride> <ride> <ride> Non mi poteva attaccare. il cerbero rosso per sbaglio calpesta. Cal cal cal cal ah. Attacca sempre uno così ti attacca di cioè, nuovo. Mi sa che è il punto. No. Okay. Ma, Ma no! No, aia! Ah, yeah. Schiva come un pugile! Attacca! Sono troppo lontano! O cioè, schiva come un pugile come si oh. E Schiva come un pugile! Oh ah, no, è putrido! L'hanno ricevuto tre! Okay. Allora, attacco normale! Mm. 10 danni ah, 20 pv per ognuno sconfitto sì, il rosso attacca che noia sta battaglia si è troppo facile si sì, va bene sala del fiato puzzone. ma schiva il puzzo ha detto ah, si sì, l'ho letto però pensavo che fosse schiva con un pazzo Ok, allora, ciao perchè Perché il Catacerbero rosso ci ha messo così tanto a uccidere? Perché, Perché non l'ho più ucciso due volte. Hai ah. sconfitto il Catacerbero già, l'hai sconfitto il Catacerbero. Utilice, ricevuti boh Eh, uh, 6.000. Ma scusa, è come Pokémon. Perché non è un riferimento a Pokémon. Certo, come riferimento a Pokémon. Ogni RPG è un riferimento a Pokémon ormai Ehi gente, avete fatto tutto il Catacerbero? Ben fatto, entro okay. Dai. Ehi. Mi devi uno snack, ok? adesso ho fatto. Dopo sta... No, nel senso che in Pokémon non ci sono tipo uh, i comandi d'attacco, quelli lì che tipo premi al momento giusto per Ah, dolce fine livello. Tu, tu prendi questo. È un Addio. regalo. Addio. Hai un buon uomo da fine livello. Alleluia, 47 minuti. Sì, vabbè, voi, voi non vedete di me, siamo superi. Però comunque sui 30 minuti. Salviamo giorni. i nostri progressi finalmente. Addio.